Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questa è la settimana dedicata a Natale ma in particolar modo ai calendari dell'Avvento e quindi oggi andremo a realizzare un altro calendario dell'Avvento fatemi sapere sotto nei commenti a cosa vorreste dedicare come argomento di Natale eh, la prossima settimana quindi ditemi la prossima settimana che eh, argomento volete vedere eh, nei video prima di iniziare con il progettino di oggi però lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, quello che avevo pensato per il calendario di oggi era quello di utilizzare questo cartoncino come pannello di base, creare una decorazione nella parte superiore e eh, poi realizzare tutti i numeri eh, dall'1 al 25 nella parte eh, inferiore e poi eh, andare a realizzare quello che poi sarà l'indicatore del giorno indicatore che andremo a spostare giorno per giorno insomma direi di utilizzare il primo un quarto di foglio circa un quarto del mio cartoncino per realizzare la decorazione superiore e io avevo pensato di utilizzare eh, dei rami di pino con delle bacche rosse insomma molto tradizionale natalizio con un oh, magari un po di neve qualche glitter non lo so adesso andremo a vedere in corso d'opera e poi eh, gli altri tre quarti andarli ad utilizzare per realizzare i eh, numeri appunto del calendario detto questo per regolarmi con le misure vado a realizzare dei segni con la matita proprio come nel modo in cui vi ho spiegato adesso allora io per essere il più preciso possibile utilizzo il righello ma potete fare anche a occhio ma non deve essere nulla di troppo preciso e geometrico dunque io ho realizzato dei segni che mi servono indicativamente per riuscire a realizzare il disegno abbastanza in modo regolare ma ovviamente non è necessario potete essere precisi come fare un po che ok, insomma il risultato secondo me verrà bene uguale allora io partirei con la decorazione da realizzare qui eh, sulla parte superiore del mio calendario cerco un pochino una disposizione che mi possa piacere come decorazioni ho scelto l'agrifoglio e eh, una stella di natale dorata e alcune palline dorate, adesso vediamo se riesco a mettere tutto aggiungo anche qualche altro fiorellino perché così è troppo vuoto allora vado ad incollare tutto più o meno così come l'ho sistemato Parto con la decorazione centrale, Là. continuo con i fiorellini più piccoli. Ok, questo è il risultato della decorazione finale, adesso vado a realizzare il calendario vero e proprio, quindi vado a disegnare i numeri. Ecco qua, ho realizzato tutto il calendario, ora vado a cancellare tutti i segni con la matita che ho fatto prima e a questo punto vado a realizzare la coroncina dunque ho preso un po' di cose a caso perché devo riuscire a realizzare una piccola coroncina di Natale che poi andrò a decorare con ancora palline dorate e rosse per riprendere un po' il tema che c'è sulla decorazione in alto e eh, la grandezza deve essere circa grande come questo vasetto quindi utilizzerò questo vasetto come eh, linea guida quindi mettiamo un attimo da parte il calendario e proviamo a realizzare questo cerchio. Allora, io ho pensato di utilizzare del fil di ferro verde. Allora, vado ad arrotolare il filo attorno al vasetto in questo modo creo la base della mia coroncina arrotolo le due estremità intorno al filo in modo da fissare il cerchio allora ho realizzato il cerchietto adesso vado a passarci sopra dei pezzi di pino in modo da ricoprire il filo di ferro e all'esterno poi di nuovo all'interno in modo da ricoprire il cerchio allora coroncina completata prima vado a spuntargli un po eh, la parte interna in modo che si riesca a leggere il numero un po non troppo perché altrimenti poi si vede il filo di ferro e non avrebbe senso tutto ciò Ora vado a decorare il, la corona con queste palline rosse e dato che hanno il filo eh, di ferro non serve incollarle ma basta che ce le attorciglio intorno alla coroncina poi vado a prendere altre palline E le appiccico ok coroncina finita e sì mi piace quindi direi di tenerla così e niente adesso devo trovare il sistema per appendere questa coroncina eh, sui vari numeri e pensavo di attaccarci delle puntine a questo punto ho deciso di procedere in questo modo, uh, Ho trovato, sono sprovvista di puntine quindi se avete quelle tanto meglio e quindi li vado a sostituire con dei chiodini ma più o meno uh, il concetto è identico quindi vado a versare una, una goccia di colla per fissare il chiodo in modo che non si stacchi poi lo vado ad inserire nel cartoncino e poi lo decoro con un diamantino quindi un po' di colla nella capocchia e appiccico sopra il diamantino ultimo passaggio e poi abbiamo finito vado a cancellarmi con la gomma tutti i segni che mi ero fatto ovviamente io che ho deciso di farli se voi avete fatto a occhio meglio ancora come ultimo dettaglio ho pensato di aggiungere dei nastrini e realizzare quindi una cornice ok basta così non ci faccio null'altro soltanto il filo per appenderlo Ed ecco qui il progettino finito, il calendario dell'avvento adesso è completo. Sono molto contenta del risultato finale. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, come è venuto. Questo qui è appunto quello che indicherà i giorni um, che mancano per arrivare a Natale. Potete iniziare dal 24 e arrivare verso l'1, oppure il contrario, insomma, come preferite. Le Opzioni per personalizzarle sono infinite. Io ovviamente vi ho dato la mia versione, ma ehm, sono, ma aspetto di vedere anche le vostre e niente. Io appendo la mia coroncina sul numero 1, e, da e dal primo dicembre incomincerò a spostare, insomma, la mia coroncina. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video per supportarmi e anche per farmi sapere se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!